momento di eh, relax eh, meditativo dopo queste dirette su Cosmogolf questa mattina ho avuto la grande opportunità così facendo una bella sorpresa a un paio di amici eh, Davide Persico con le Station e Lamberto con questo prodotto che si chiama Gringo è un prodotto che migliora la qualità lavorativa del parrucchiere. Ne abbiamo eh, un pochino parlato, è stato veramente molto interessante, ma è stato anche interessante. David, eh, queste fasce che si possono riutilizzare, durano tre mesi, non ce ne vogliono tante, dalle 10 alle 20 unità, ma poi nelle prossime vedremo un po' più nel dettaglio che per eh, cominciare a viaggiare un pochino eh, verrò a trovarvi colleghi, riusciremo a trovare un qualcosa di nuovo e di riproporci nella nostra professione. Vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube, condividetelo. Per il corso di eh, formazione online iscrivetevi come abbonamento per sole 12 euro al mese che possono migliorare e rafforzare la scuola di extension che andiamo a fare ci vediamo nel gruppo privato mtc extension i link li trovate sotto il video ciao ragazzi buon pomeriggio